io salto qua dietro però Ah, sì. Allora stai attento perché ti potrebbe cadere okay. E l'asta del microfono la yeah. Allora a sto punto Stavo pensando di prenderla da terra Ah wow. Se ne mi piacevano roba Basta così, va bene. Questa non mi era mancata per niente, ti giuro, per niente. nascendo di nuovo. Sì. Vai di nuovo. Vai di nuovo. Vai di nuovo. Vai si rifà. Aspetta, vieni giù. Dicevo si rifà. Ah, vabbè. Ok. In questa cosa c'erano due soluzioni, o nasci 1,90 metro e 90, o devi avere la pazienza di spostare la scala ogni 10 secondi in caso. Per eliminare la colla uso questo prodottino, catrame il resino, non so com'è che aiuti, ma è veramente ottimo. Spruzzi, fai gire un po', poi dopo fai una passata e mi invia tutto. Per eliminare la colla uso questo spruzzino, il catrame e il resino. Non so bene come funzioni, però ve lo consiglio. Potete finire tra un po' che ci sto facendo le pizze? È bastato spruzzare un po' di prodotto e attendere qualche minuto. Dopodiché si prende uno straccio pulito e si inizia a spruzzare il pavimento. In pochi secondi in Rimane pochi solamente la traccia di pennarello che abbiamo preso con mio padre la prima volta E poi dopo quando lavi praticamente non hai più colla in terra Mi scusi fonico Fonico Mi scusi Fonico Ciao Ciao Ok allora giorno 1 andato Pensavo molto peggio in realtà di metterci di più Dobbiamo solamente capire una cosa come ovviamente riparare quegli erroretti di, di rientri quando canti, adesso che non hai più la cabina. Gestendo però comunque sì anche un discorso estetico, quindi c'è da fare gli ultimi ritocchi diciamo estetici e convenzionali per la voce. Abbiamo fatto delle prove ieri sera per capire la mancanza della boot, ma vi dirò... Molto meglio, molto meglio, la voce più naturale rimbomba meno, cosa che è appunto naturale se hai uno spazio talmente piccolo. Eh, buono, sono molto soddisfatto. Sicario. Di buono, non lo vedi? sempre a mio padre fare questo, però ho capito a che serve penso. Qui raga, toman, assicura anche sul peso, eh. cioè ci potete fare sovraccarico sulle schivanie Tutto eh? Che dici? Bello, eh, però ci sarebbe un divanetto dove? Sì, se non è di un po'... <ride> anche se c'è il penale. <ride> allora, le motivazioni sono tante per le quali abbiamo fatto questa modifica. Tanti... tante... tante motivazioni anche perché non la, se no non l'avremmo fatta. Eh, primissima tra le tante... Il caldo che gli artisti dentro sudavano già arrivati a marzo più o meno, marzo-aprile, eh, cioè dirlo, pu dirlo pure tu che ci registri è una cosa più vostra, mamma mia. E arrivando verso il caldo la cabina era veramente insostenibile in quanto appunto è un posto chiuso, non c'è ciclo d'aria frequente e quindi si creava una condizione termica che era veramente, appunto come diceva Giuseppe, insostenibile e straziante, cioè rendeva proprio impossibile eh, la registrazione perché andava a togliere aria e fiato, ma proprio letteralmente, perché più butti fuori ovviamente non vi devo spiegare la respirazione come agli elementari, si crea anidride carbonica e fuma anche ossigeno, cosa che serve per farci vivere, ecco, e, e di dentro no, ci, ci sbombola a meno che non ci facessero il riciclo d'aria fatto bene, ma insomma, eh, dopo tutto, laddove va aria, così va la voce e, e non era sostenibile. Uno, uno poteva dire, ma spogliati. no. no Diventava umida, umida la, la situazione. Il secondo motivo è più un discorso legato al mix, ovvero che eh, così facendo ho acquisito più spazio per il rimbalzo del suono cioè di imbalzo ottimale dietro il fonico sarebbe di almeno 3 metri, ok, io ci avevo un metro circa. Pensate anche questo. Tuttora non ce l'ho, tuttora purtroppo la stanza è, è quella che è, ok, però già adesso ho una risposta molto, molto, mi cioè mi ha cambiato totalmente il suono, ok, il mix. E, e questa è stata una delle scelte più importanti che mi ha portato a levare la cabina. Un'altra scelta è l'approccio con l'artista. Devi parlare di una cosa, di una melodia, di come fare una doppia. Gliela spieghi, allora lui deve uscire, provarla, poi deve rientrare, poi deve riuscire, poi deve rientrare così via. Così c'è un legame molto più no? alla mano. Altra, devo fare. Yes. Bellissima, te. Figa. Non toccarla mai più, lasciala. Vai. Ascoltami, ti chiedo anche un'altra cosa. No, non possiamo fare queste robe qua. Prima strofa, facciamo la stessa roba. Sì, dove c'è l'alza Esatto. Bravo, ci con le basse. Fammela sentire, però, come minuto. Poi, metti un attimo, play in cassa. Da lì, eh. Metti un attimo. Scusa, vai. Metti una vai, vai. Non me ne vado impazzisco. Sono un killer di natura per amore. di Per chi il culo, di sono un lambo bianco. No no no no. Capiamo, fammi le alte, vai. voglio capire come, come suona. Prego. Anche eh, l'espressione, proprio il momento. Meglio, no? E qui farei le doppie alte. Bravissimo, ma fai tutto... Mi eh, capiamo... sono girato e io volevo dire la stessa cosa. Come sì. ci capiamo? Vai? Dai, dai, dai. Vai, dai Sto chiedendo, Ragà, tutte le voci perfette, tu sai perché, vai. E no, poi, no, no. Vai no. <ride> così, vai, vai, vai. vai. Cioè siamo molto più vicini, un rapporto ce lo scambiamo molto meglio. Sì, si ha più un contatto tra artista, e fonico, produttore, quello che è. Cioè le cose non che all'interno della cabina non ci si dicessero eccetera, però c'è più, più contatto. Cioè, senti di stare creando una cosa insieme e non che sei da solo a farla. In più il fatto di avere creato la cabina, essendoci più spazio ti senti più libero di fare, di muoverti e questa cosa mentre si canta è importante o almeno per me o almeno per i cantanti italiani e... che gesticola. <ride> cioè già solamente parlando gesticoliamo tantissimo e in cabina ti senti un po' stretto o almeno questa era la mia sensazione. Il quarto motivo è perché volevamo un divano, cioè.. Vabbè quello è.. Negli studi, degli studi professionali c'è cioè un divano e ma... Perché hai smontato la cabina? ma per no, me. Volevamo un divano. un divano, ma cosa è? Vero? Si sta sciogliendo. No, eh, un motivo importante è anche il discorso che la voce era troppo vattata. I mix facevo eh, bene tutto, però l'unico punto che andavo sempre a correggere era comunque la risposta della stanza. Così facendo penso che si possa anche sentire molto bene, non ho il microfono, però anche dal microfono de del telefono che, che l'ascolto è cambiato notevolmente ed è molto molto più naturale, più neutro. Okay. Poi un altro motivo perché quando c'era la cabina e eh, dovevi regolare il microfono e perdevi almeno 20 minuti a spiegare all'artista come eh, regolare un'asta mentre adesso se non ce la fa lo fa tutto. Anche se <ride> ti giri, il palazzo era al contrario, quindi funzionava tutto. Sì, era da, da, dal soffitto che, che, che cadeva, cioè che, che scendeva giù, e quindi la gente era anche un po' timorosa perché col fatto che era sospesa, fra virgolette, si sentiva di invece le cose, gli, gli strumenti toccati, spaccati. Cioè... No, anche no, <ride> però insomma, sì, però c'è gente che magari appunto prende il microfono così. Ehi, hey, sono il Giuseppe che edita, ciao. Allora, mi sono dimenticato in realtà una delle parti principali per il quale ho fatto questo cambiamento adesso e non ho aspettato di essere nello studio nuovo. Perché, cioè, ho uno studio nuovo, aspetto quest'ultima estate, vada come vada e poi dopo vado di là, chi se ne frega, ok? Dato che nello studio nuovo sto valutando l'idea di non fare la cabina, ok? Volevo capire come funzionava il tutto appunto la cabina dato che l'ho sempre avuta la mia preoccupazione è quella dell'amico del rapper che parla mentre si registra eh, di come si può svolgere il tutto in un unico ambiente quindi rumori la sedia che cigola il pc anche se comunque consigliabile fare una sala macchine e tutte queste cose qua ok anche lo studiare la praticità prima di andare di là magari spendere tanti soldi fare tutto senza la cabina insonorizzata e poi capire che in realtà ne avevo bisogno. Ok, vi rilascio con il video, scusate. Andiamo ai contro, perché ci sono anche dei contro. Il primo contro è l'estetica. Tu quando vai in, una in uno studio con la cabina ti immagini gli studi americani, super figo, no? È come quando vai in uno studio e ci sono tutti i piccoli, quel bancone enorme, che però in realtà oltre che a fare le foto non serve a un... Cioè, ultimamente, purtroppo, serve sempre meno, ok? I fonici ora mi diranno, eretico, perché un SSL fa gol a tutti. Però, ecco, insomma, la cabina, a meno che tu non abbia... Cioè, la cabina, quando è che la fai? Parliamoci chiaro. Quando, quando, quando puoi farla seria. O quando puoi farla seria o quando hai motivo di farla, nel senso... Ho fatto una cabina per la batteria, la cabina per la voce gli voglio dare un, un po' più di freschezza, ok? E allora per lo stile della registrazione la vai un po' più aperta, fai una cabina diversa con un'insonorizzazione diversa, ok? Qua va benissimo per, per quello che ho io per mixare il suono, ok? Eh, va benissimo anche per la voce, se per la voce avessi voluto una roba diversa dovevo fare una cabina diversa questa è un po' un'inesperienza iniziale, non dico che mi ci sono trovato male, anzi, eh, se non fosse per il problema del caldo, per la voce un po' troppo battata, che quello potevi anche risolvere aprendo la porta, cambiamo già, eh, se non fosse per lo spazio sarebbe comunque figo avere la cabina, no? il vetrone, quelle cose lì, eh, magari avere l'artista di faccia, anche se. Non mi piace, perché comunque lo metti un po' in soggezione guardarlo. Ci sono i pro e i contro da vedere. I contro credo siano solo questi, onestamente. Se trovi qualcos'altro, dato che è registrato anche... Io non ci vedo nessun contro, sinceramente. Cioè, Secondo me era una scelta giusta da fare, anche perché appunto la cabina secondo me è una cosa che va fatta quando hai uno studio grande quando hai da registrare determinate cose cioè così facendo secondo me in una stanza come questa con queste misure guadagni spazio e guadagni tutto secondo me e ora con l'insegnarizzazione come fa? L abbiamo preso spunto da un nostro video dove abbiamo registrato in macchina e abbiamo puntato Cos'è la cosa che assomiglia di più a un sedile di una macchina? Ci siamo seduti sopra. Un di va. No vabbè, comunque <ride> abbiamo fatto comunque il giro della stanza per capire dove posizionare il microfono. Sembravamo due cretini perché eravamo in giro per la stanza a fare... Ah, ah, perché le alte, le basse, no? E eh, lui, ah, ah, e poi alla fine no, è sempre in quella zona lì era la parte migliore. Sentivamo una risposta di frequenze medie da questo lato di qua che si sono abbattute totalmente con il divano e con i con assorbenti lì ho dovuto mettere un po' più grosso perché mi imbalzava da far schifo e è top io direi di non mandare avanti dell'altro questo video tanto la parte dove si costruisce l'hanno già vista e il 90% delle persone ha già chiuso il video vi ringraziamo se siete arrivati fin qui vi chiediamo quindi di, per supportare, lasciare un like e condividere con qualche vostro amico Lasciate un like. Ma commenti. chi cazzo condivide i video con gli amici? Cioè tu condivideresti mai un video con un tuo amico? Beh, quando guardi un video interessante condividi. Io non ho mai condiviso un video di oggi. Sì. Condividilo. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Lasciate un like, commentate. Lasciate dei video. Ok. Ciao. Ciao.